buona. Sì. Buona. Sì. Sì. Sì. No, no, no, Non è, io non ho così, io, non è no, no, no, no, che no, non no, no, Quando no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Cocca verde 8 8 10 8 accontentate 10 10 10 Si è spenta la luce 10 No la 10 è fuori 5 10 10 10 10 10 10 10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 siete diventati come le donne, dovrete già. Sono diventati come le sacchette. Siete diventati come le donne E io tiro la adesso, già. Cioè a ecco, no. grazie a me che ce le andare su Quindi dai mettiamo i metri, io 26 26, 26 anch'io, no, io ho 26. tirato male, L'hai tirata di merda cazzo, no di merda no, male io. 26 26 anzi. Cazzo hai fatto 11, L'ho tirata bene, ho tirato bene 26 Sì, però gli avrei fatto qualcosa, Si comporti in modo di avrei a 25 qua. No, no, questa cosa. Stava per venire fuori il. 25, 25 Eh! 20 sono qua. Eh, 24-25 ecco perché è andata alta. Non mi sono fidata ecco dare 25, non mi quindi, fidato certo. 25 mi, che mi e io finito. ho toccato qua, 25, mi sembra eh, tanto in là. Eh, eh, è piccolino, è imbrogliato. quindi è 24-25. Vabbè. ci sono sì, già sbaglio uno, non un 3 o 4. Ma la cagata! Eh. <ride> Va bene! Daniele! C'è lui che saliva lo spirito delle gruppe? 5 è sì. sì. eh, eh, adesso con io, ci eh, è Luca? È, io, è, io so come funziona, troppo, ho già fatto, no? tu, ho tutti fuori e tutti dentro, tutti fuori Di allora. poi i punteggi? no, no, a una no, piazzola no. dalla fine. allora aspetta che finisco, eh. Alessandro, 11, aspetta che guardo, se c'è, c'è, Sì, sì, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, c'è, a tre piazzole, a una piazzola dalla fine, Bassetta 55, Bellotti 61, eh, Rabbitti 47, Noceti 59, Morini 64 e eh, Torricelli 53. Non male che bastava 71, bastava <ride> 71. <ride> sì, sì, perché non sei quelli davanti a noi. Di no. davanti a noi sono 80, oh. 79, 79.